Iniziamo a parlare di licensing per banche dati, cioè licenze d'uso per banche dati e dobbiamo capire che cos'è una licenza, anche lì di fronte a una platea come questa forse eh, eccedo in, in, in, in pignoleria, però giusto 5 punti per mettere a fuoco, no? quando noi parliamo di licenza dobbiamo ricordarci della sua eh, radice latina, licere, che vuol dire autorizzare e permettere, quindi una licenza è sempre un atto autorizzativo. C'è qualcuno che dà un permesso a qualcun altro di fare delle cose. Nell'ambito del diritto amministrativo le licenze le danno le pubbliche amministrazioni a dei soggetti che devono fare cose, no? Apro un ristorante ho bisogno della licenza no? per, per, dell per per poter somministrare bevande e cibi. Se sono nell'ambito della proprietà intellettuale invece la licenza chi me la darà? Me la darà il titolare dei diritti che nel diritto d'autore, nelle opere con diritto d'autore potrebbe essere l'autore ma potrebbe non esserlo perché, perché il diritto d'autore può essere stato ceduto in via esclusiva ad un altro soggetto, esempio la, la casa editrice di un libro, non un romanzo, quasi sempre il titolare dei diritti a cui devo chiedere licenza non è più l'autore, è la casa editrice che per la durata di vent'anni eh, canonici di un contratto di edizione ha i diritti esclusivi, vuol dire che lo stesso autore perde il controllo e diventa, eh, non è più lui il centro della, della, della, della titolarità dei diritti. Quindi il licenziante è titolare dei diritti. Nel caso delle banche dati, l'abbiamo detto prima, il licenziante è colui che ha fatto il rilevante investimento e che quindi ha acquisito il diritto sui generis. Il licenziatario è colui che riceve in licenza, chiede in licenza l'opera e eh, l'opera si dice opera licenziata. A dei giuristi non credo che questa terminologia sia da spiegare ulteriormente. Una definizione sintetica di licenza d'uso potrebbe essere questa, una licenza d'uso per opere creative è in sostanza un documento con cui il titolare dei diritti, qua, con cui il titolare dei diritti regolamenta l'utilizzo della sua opera e ne autorizza alcuni usi, ho messo tra parentesi alcuni usi perché se fosse una licenza in cui sostanzialmente autorizza tutti gli usi, in realtà non è più una licenza, è un liberi tutti, è una sorta di pubblico dominio, è quello che Creative Commons chiama CC0, no? una sorta di... di di, di strumento di rilascio in pubblico dominio, quindi una licenza autorizza degli usi ma mantiene comunque innanzitutto la titolarità del diritto al titolare, al licenziante e, e mantiene anche qualche diritto esclusivo ancora nella sfera del, del licenziante. In tutte le licenze trovate due anime, c'è una parte di autorizzazioni concesse e una parte di condizioni imposte, c'è sempre questa dualità, da una parte ci deve dare delle autorizzazioni, perché sennò non sarebbe una licenza, non si chiamerebbe così. E poi ci impone delle condizioni. Vedremo dopo che a seconda che prevalgono le autorizzazioni concesse o prevalgono le condizioni imposte, si parla o di licenza proprietaria o di licenza aperta. Ehm. Classica domanda da civilisti, da, da, da privatisti è, è un contratto? Cioè la licenza d'uso per opera dell'ingegno è qualificabile come contratto? Su questo c'è tanta di quella letteratura che... Se, che negli anni 90, cioè quando le licenze d'uso per software sono sbarcate anche da noi, abbiamo iniziato a chiederci che caspita fossero, no? c'è chi dice che sono più simili ai contratti per adesione, eh, c'è chi dice che in realtà sono invece dei meri permessi condizionati, cioè c'è il copyright come base, io ti consento di fare delle cose a condizione che tu rispetti de delle mie richieste, se non rispetti queste richieste allora hai violato il copyright. Questo è un po' il meccanismo che sta dietro eh, questo è un approccio più anglo-americano, cioè, da cui derivano poi le varie licenze open tipo le licenze GNU, GPL, GNU e GPL simili per il software o le licenze Creative Commons. L'approccio invece più eh, italiano, più da, da paesi di civil law, è che siano dei contratti per adesione perché c'è un rapporto comunque di impegno reciproco, però la risposta ve la lascio. Per adesso in sospeso, dipende. In un corso come questo non, riesco, non riusciamo a, a dipanare questo, questo vecchio e atavico, eh, dubbio dogmatico, ehm, rapporto tra licenziati e licenziatari. Allora, a seconda di quanto è definito o indefinito il licenziatario, distinguiamo le licenze. Eh, quelle eh, esempio che ho fatto prima, ad esempio, non so, eh, l'avvocato tizio l'avvocato Caio che vuole una banca dati di sentenze si rivolge alla società, alla società Tizio S.p.A. che realizza banche dati per sentenze e quindi sottoscrive un, un accordo e quindi lì abbiamo un licenziante che è definito perché è sempre il licenziante definito, no? perché è colui che dà licenza all'opera quindi si sa da chi proviene l'opera e abbiamo anche definito il il licenziatario, Caio, è una licenza che, che è data ad persona, ma potremmo dire, ma ci sono nel caso delle licenze che vi ho già detto prima, le licenze open, eh, vengono chiamate anche licenze pubbliche. La GPL sta per General Public License, cioè licenza che è rivolta al pubblico. Abbiamo il licenziante che è definito, ma abbiamo il licenziatario che è indefinito, cioè il licenziatario è colui, chiunque passa di lì e decide di utilizzare l'opera e quindi con l'atto anche implicito dell'utilizzo accetta i termini della, della licenza e quindi per coloro che eh, diciamo sono del partito che la licenza sia comunque un atto contrattuale, la licenza, la licenza d'uso anche tipo quelle open, tipo le creative commons, tipo le GPL funziona così, questo meccanismo, nel momento in cui utilizzo l'opera divento licenziatario, sottoscrivo implicitamente questo contratto e mi assumo le, le, le, gli oneri che il, il licenziante scusate, mi ha chiesto, nel, mi impone nella licenza. Ok? E la centralità del diritto sui generis, cioè tutti i discorsi che abbiamo fatto finora funzionano se la licenza considera correttamente il diritto sui generis, che non è una cosa da poco anche lì, perché? Perché abbiamo spiegato prima che il diritto sui generis esiste solamente nel contesto europeo, ma buona parte del, del mercato dei dati a volte cioè, possiamo dire che viene da oltreoceano dove il diritto sui generis non c'è, non viene percepito e quindi ci troviamo con dei eh, disallineamenti diciamo, tra, tra modelli contrattuali, cioè abbiamo una prassi eh, contrattuale di, di, di modelli di licenza che arrivano da oltreoceano che poi noi dobbiamo applicare e cercare di far vivere nel nostro humus di, di, di giuristi di civil law. Okay. È un problema che le Creative Commons hanno visto benissimo, io l'ho visto con la mia pelle perché ho fatto diciamo, una sorta di internship di dottorato proprio a Creative Commons negli anni in cui a qualcuno gli aveva fatto notare che le loro licenze non licenziavano il diritto sui generis e che quindi portate in Europa avevano un buco, diciamo, mancavano della, eh, delle clausole che, correttamente, che licenziassero correttamente il diritto sui generis. È un problema che poi è stato risolto con, con la versione 4.0, però per più di 11 anni di vita delle Creative Commons c'è stato questo problema. Ehm, quindi questione non da poco, dato che appunto il diritto sui generis è un'invenzione, tra virgolette, del diritto europeo, mentre i principali modelli di licenza per banche dati, come in generale tutti i modelli contrattuali del settore IT, no? Information Technology, arrivano quasi sempre dal contesto americano. Altro problema nel, nel, quando parliamo di licensing di banche dati è il, il rapporto di derivazione, se così vogliamo chiamarlo, tra le varie banche dati. Cioè se io ricevo in licenza una banca dati con l'obiettivo di prendere alcuni di questi dati e integrarli in una banca dati che sto realizzando io, mi devo porre il problema se la licenza che io ho acquisito mi permetta di farlo, no? perché a volte le licenze permettono solamente l'utilizzo, la consultazione, ma non di farne un'estrazione che va a finire poi in, una, in un prodotto derivato. Uso l'aggettivo derivato che appunto proviene molto dal contesto anglosassone, perché le Creative Commons utilizzano anche la parola. Noi parliamo di rielaborazione, rielaborazione creativa nella nostra legge, però ehm, Domande che pongo in questa, in questa slide, cioè che cosa significa davvero, da un punto di vista giuridico, realizzare una banca dati derivata da un'altra banca, banca dati preesistente? Non è la stessa cosa che fare il remix di un brano musicale o fare, eh, le, le, che ne so, la versione teatrale di un romanzo, che sono i tipici esempi di rielaborazione creativa previsti dal nostro ordinamento, dalla nostra legge sul diritto d'autore. Lì siamo in un mondo molto diverso quello delle banche dati, cioè non è che... Eh, si fa una versione, eh, si fa una roba diversa, si, tira, si estraggono dei dati e si vanno a infilare in una cosa che è completamente diversa e questi dati si fa, fare un, si fa dare un significato, una funzione completamente diversa, viene più, appunto chiamata integrazione di dati quindi quando io ho l'obiettivo, io azienda che eh, vuole realizzare una banca dati, ho l'obiettivo di prendere questi dati da delle banche dati che, che qualcuno ha realizzato prima di me devo verificare che le licenze mi abbiano dato anche questo diritto okay? che si basa sul diritto sui generis okay, quindi, ehm, nel, nel, libro, nel libro se andate a leggere c'è un mio esempio che faccio molto chiaro per capire cosa vuol dire integrare i dati e uso l'esempio dei cereali no? Cioè, da un lato ho il il, il, so, il riso soffiato, ho l'avena e di là ho i, i, i cornflakes e a seconda di come li mischio faccio l'esempio dell'integrazione di dati che poi sono dif difficilmente scomponibili, okay. a meno che io tenga comunque separato i vari, i vari dataset e rilasci li rilasci separati con un software che poi va a chiamare dalle singole banche dati. Quindi non c'è vera integrazione tra le banche dati perché le banche dati vengono esposte così come io le ho ricevute su licenza. Però ripeto, dopo vi faccio vedere delle slide che chiariscono un po'. Um, altro problema, il concetto di banca dati derivata non c'è nella legge, perché come vi ho detto mh, noi usiamo un concetto di rielaborazione creativa che non ha a che fare molto con le banche dati, o ha che, scusate, ha a che fare con le banche dati creative. Con le banche dati non creative... Il problema è rimasto in sospeso, nel senso che la legge non ci dà risposte. Allora le risposte troviamo nei documenti contrattuali, nelle licenze stesse. Cioè le licenze stesse forniscono, come in tutte le licenze, c'è una parte in cui ci sono le definizioni e ci dicono cosa si intende per banca dati derivata. Ma se le licenze danno una definizione diversa tra loro di banca dati derivata, non se ne esce vivi. Ed è l'esempio tra le licenze Creative Commons e la ODBL, che è un'altra licenza famosa Open per, per dati geografici, utilizzata da OpenStreetMap, che trattano il concetto di, di banca dati derivata in modo diverso, quindi queste due, queste due licenze non saranno mai compatibili tra di loro, ci sarà sempre da piangere, da mettersi le mani ai capelli quando io devo integrare dati che vengono da queste due licenze, se hanno un vincolo sulla derivazione, cioè il cosetto Share Alike, come vi farò vedere dopo. Comunque qua arriviamo alle slide che vi danno un po' di, di, di dovrebbero illuminarvi un po', eh, queste vengono tra l'altro anche proprio da, da, dall'elaborato che ho fatto per il corso di perfezionamento che si è concluso a, ad aprile. Ehm, da un lato ho messo, vedete, a sinistra i dati input, che vengono da tre dataset diversi, che sono tabelle, come vedete, quindi dataset A, B e dataset C, che sono tutelati dal diritto sui generis, perché sono banche dati non creative, no? sono classiche tabelle dove i dati sono raccolti in ordine alfabetico e numerico. In mezzo c'è il software, o possiamo dire l'algoritmo, preferisco parlare di software, che macina questi dati, che è stato pensato per estrarre e fare dei calcoli con questi dati. E di là abbiamo i dati output, che sono a loro volta tutelati dal diritto sui generi. Quindi vedete, il software è tutelato da copyright, perché questo è chiaro, punto 8 dell'articolo 2, della legge sul diritto d'autore, ci dice che chiaramente il software in forma di codice e, e, è tutelato da copyright, mentre i dati sono, i dati di, del, del, qua a sinistra sono, sono tutelati con diritto sui generis. Il frutto di questo calcolo tira fuori comunque un altro dataset che in questo caso sono le previsioni del tempo, quindi ipotizziamo che qua ci sia il dataset A che ha la pressione atmosferica delle ultime ore, il dataset B che ha la temperatura al suolo, la temperatura in quota delle ultime ore e il dataset C l'umidità. Mescolando questi dati, il modello di rischio, il modello di previsione ci dice eh, che probabilmente domani ci saranno questi gradi e questa pioggia, ok? Però comunque è un dataset quello che esce, perché sono numeri anche loro, sono, sono valutazioni, sono indici, sono eh, percentuali di affidabilità di, de, della pioggia, di quanto pioverà, ok? Quindi anche lui è tutato con diritto sui genesi. La domanda è... Che rapporto di derivazione c'è tra i dataset A, B e C con il dataset in output? Perché è quello fondamentale. E la risposta l'abbiamo qua. Adesso salto una slide. No, scusate, non la salto perché così chiariamo. Eh, perché ho aggiunto questo riquadro in questa slide? Perché a volte, come vi avevo anticipato, il software e i dati input non vengono scomposti, cioè non vengono forniti come un tutt'uno cioè la società che si occupa di raccogliere i, i, la temperatura, la, la pressione atmosferica e l'umidità è anche la società che ci fornisce il modello che ha realizzato il modello di previsione e il software che implementa questo modello di previsione, ok? che io ho rappresentato in un diagramma e, che sarebbe il modello e il codice, il codice sorgente che sarebbe il software per, per diciamo semplificare. E, quindi se questo è un tutt'uno, se questo riquadro azzurro ci, ci spiega, cioè ci, ci comunica che è un blocco unico, ci chiediamo anche allora se c'è derivazione tra il blocco unico e il, il, i dati output. È la risposta come vedete qua, allora Nel caso dei dati che sono separati dal software, dati input separati dal software, possiamo dire che i dati output sono, hanno un rapporto di derivazione dai dati input, quindi io devo farmi dare, io licenziatario, devo farmi dare dai licenzianti questa possibilità, questa libertà di fare estrazione, fare derivazione come abbiamo detto, e quindi estrarre non semplicemente per l'uso ma estrarre per integrare con altri dati e tirare fuori un'altra banca dati che è, la, che è la mia banca dati output. Però rimane, vedete, assettica rispetto al software e infatti vedete in questa slide spiego che non c'è derivazione, cioè non c'è derivazione tra l'output e il software perché questi non dipendono dal software, il software rimane lo stesso, il software e il modello rimane lo stesso, questi dipendono dai dati input che gli do, ok? E, ehm, perché nel senso questo rimane, potrebbe rimanere identico, ma io invece di avere dataset A, B e C ho dataset eh, alfa, beta, gamma e qua mi cambia il risultato, ok? Al di là che questo sia rimasto fisso, il software. Se però il software è incorporato con i dati e eh, diventa un tutt'uno con i dati, è chiaro che non, non posso far finta di nulla e comunque devo trattare i dataset output come se ci fosse derivazione dal tutt'uno, anche se in realtà appunto la derivazione sempre è più con i dataset di entrata, ma visto che questi dataset non sono scomponibili, io non li posso vedere, perché mi sono fornito, non li posso vedere come cose a sé perché mi vengono forniti in un con un'unica licenza dal produttore, dal titolare dei diritti, assieme al software, allora io devo eh, comportarmi come se ci fosse derivazione da questo tutt'uno.